Il covid è senza dubbio una rottura di scatole. Ho dato inizio alle pillole per tenerti compagnia durante la quarantena. Ma ragazzi, quando è troppo, è troppo. Le sei parole che andiamo a vedere oggi sono queste, che sfogliando una rubrica, oggi che la quarantena è finita, continua a tenerti compagnia e a darti suggerimenti sull'addizione e sulla comunicazione. Bene, questa schifezza. Nella lingua italiana non esiste le domande a cui rispondere, le vostre splendide frasi entro sera tornerà Enzo, fatti almeno trovare con una faccia contenta Io ragazzi voglio il nome del vostro push. Il buon conto si dice secchio Ogni settimana un video con tanti riferimenti al cinema, al teatro, alla vita di tutti i giorni Non è che l'accento regionale sia il male assoluto ecco l'impegnativa per le tue pillole ogni giovedì alle 15 a stomaco pieno o vuoto come preferisci